Salve a tutti. Oggi inizieremo una nuova avventura. Siete pronti? Vediamo cosa succederà e dove saremo. Bentornati sul mio canale, sono raffreddato. Scusate tanto, ma eh, sono con la mia faccia sono intasato un po'. Ma comunque sto bene, non sono in fin di vita, sto benissimo. Allora, oggi ricominciamo e sarà, visto che ho la versione quello ufficiale che non si blocca, non si manca, non c'è un problemi. Ricominciamo e portiamo a fine The Forest, un mio amico una persona che conosco mi ha detto che ce l'aveva anche lui cioè ce l'ha ma ha smesso perché non riesce non sa come fare allora eh, iniziamo il tutorial sto sistemando qua i personaggi. cominciamo il tutorial la nostra avventura su The Forest per vedere come anche gli spiegherò un po dei passaggi su come fare a sopravvivere comunque Ormai la storia sapete, questo è il nostro figlioccio, noi stiamo per precipitare su un'isola deserta, questo è il libro di sopravvivenza, i disegni che fa lui, non so veramente perché mi sta registrando con quella maniera lì, ma va bene lo stesso, sta registrando, sì, ok, arriva l'avviso, non vi preoccupate sarà tutto a posto, io vuoi che sia un... No piccola, un po' ragile dell'aereo, vediamo, si vede cosa l'aereo si stacca, il tizio che vola dietro e. la allora io ho capito. e si precipita. <coughs> ok, va bene adesso ovviamente c'è il tizio che ci vuole, ci rapisce il figlio, questa parte è già saltata, va bene. Ok, allora, è la prima volta che riaccendo dopo con quella versione ufficiale quindi è stranissimo. Vediamo. A quanto ho capito, c'è una nuova. C Hanno fatto nuove robe quindi c'è nuove boss, nuove robe. Cioè, robe nuovissime perché è tutto così storto? Ah, ragazzi, c'è un telefono. È un, un, te un tablet. Eh, anche, okay. ah no, pensavo fosse un tablet. Guardatemi tutta, ho già finito la roba, non è possibile. Va bene, allora usciamo un attimo da qua perché sono mezzo riciclito. raccogliamo già le cose, perfetto, e vediamo subito. Abbiamo un po' di roba, un po' di stick, sassetti, robe varie, bicchierini dell'aereo. Abbiamo i soldi, gli stick, un paio di piante cavoli. E cerchiamo un attimo di capire dove siamo, perché ci sono dei posti <coughs> diciamo più o meno belli per eh, più, o meno belli, dei posti più o meno belli dove accamparsi, creare i propri accampamenti. Diciamo ci sono delle zone più o meno battute. Quindi allora qua abbiamo una scogliera cos'è che abbiamo ok un attimo lì c'è l'acqua con le valigie quindi se non ricordo male la spiaggia dovrebbe essere di là di quella zona vabbè senza che cerco di attirare indigeni o roba del genere dobbiamo assolutamente cominciare a crearci una piccola base eh, si mette pure a piovere quindi siamo a posto e eh, vabbè quindi cosa si fa allora, con i ci apriamo il nostro manuale con b apriamo il libro di sopravvivenza raga mi sembra raga è cambiato raga è cambiato il libro hanno cambiato che cos'è sta cosa hanno cambiato il libro Ma che cavolo? Uh, va bene, allora noi prendiamo Facciamo La casetta direi sull'albero, quale facciamo questa? La casa sull'albero alpina oppure la casa sull'albero quella coperta mm -hmm. Facciamo questa qua normale, proviamo un attimo a vedere la posizioniamo con la corda girata in questa direzione qua direi così può andare bene ok e questa è così la fissiamo poi qui andiamo già a tirare giù quest'albero quindi eh, prima cosa abbiamo già buttato giù la prima casa il rifugio d'emergenza dove, dove andremo a salvarci tutte le notti tutti quei giorni dobbiamo stare attenti prima volta che non buttiamo giù quest'albero finché non abbiamo la casa perché se no siamo fregati comunque prima cosa che dobbiamo fare è vabbè svuotare le valigie <coughs> da chi troviamo in giro costruire una piccola base d'emergenza e iniziare a buttare giù tutte no, no, cioè, iniziare a buttare giù tutte quelle strutture che ci serviranno ok 3 3 4. ok ora ci manca da fare una corda la corda si fa non mi pare con quanti 7 pezzi di close si fa una corda oh, continua la mettiamo giù prendiamo e saliamo da qua possiamo ovviamente, vabbè, a parte salvare, dormire e mettere, ma possiamo controllare innanzitutto gli alberi perché qua abbiamo un albero vicino e ci consiglio, che è consigliato tirare giù, comunque. Abbiamo una vista sull'aereo, quindi riusciamo a capire cosa abbiamo nei dintorni dell'aereo. Poi altra cosa consigliata comunque, noi cosa è consigliato? È fare un falò e noi facciamo un falò sospeso nel vuoto. quindi andiamo sul falò meglio sempre fare la buca per il fuoco questa qua con le pietre perché è la eh, è quella migliore E cioè, Aggiungo i leghietti, un po' di foglie mancano due pietre ma quelle adesso andiamo a prenderle <coughs> poi mentre continuate a esplorare Altra cosa da fare che si può iniziare a fare è le strutture di accumulo tipo Possiamo fare beh, il portabastroncini poi andremo a distruggerli Poi andremo a distruggerli questi qua però per adesso andiamo a metterli giù in maniera che Riusciamo comunque ad accumulare la legna perché adesso a me servono degli sticchettini, ma ne prenderò sicuramente di più e quindi andremo a piazzarli qua dentro Intanto prendo le due tre rocce mancanti e mancano delle rocce poi abbiamo delle rocce raga le rocce la roccia facciamo la roccia ok e ci facciamo il falò che così possiamo iniziare a scaldarci tanto ti raggiungo, questo ci otteniamo un po di materiale ma bellissimo il falo che esce da sotto <coughs> va bene <coughs> torniamo alla base qua torniamo alla base e eh, buttiamo giù un altro di, un po' di strutture possiamo scoprire rompere questi tronchi qua dando con il un po ovviamente sarà un po di energia adesso non ce l'abbiamo e quindi non possiamo andare avanti Comunque direi posizioniamo gli stick qui e ne prendiamo altri che eh, può essere comodo, ci prendiamo le pietre Le pietruzze adesso sta pure diventando notte quindi raccogliamo più cose possibili Prima che arrivi qualcuno Peraltro siamo fortunati che possiamo salire sull'aereo molto facilmente eh, a recuperare le, le cose Poi quasi quasi un'altra cosa che vi consiglio di fare se iniziate comunque così con la casetta sull'albero fate anche Questa la casetta per gli uccelli da attaccare all'albero del vostro rifugio. Che così attaccandolo potete raccogliere le piume dei, dei pelluti cosa molto utile per farsi recce. Quindi ah, vabbè, accendiamo il farò per la prima volta. Non c'ho ancora niente da mangiare, ma mangeremo. Tra l'altro cosa, ho? ho barrette? Sì, c'è un po' di barrette, c'ho dei jeans, poi una maglietta grigia. C'ho un Rolex, un po' di medicina la cicoria. Una cicoria, ragazzi. Abbiamo delle pietruzze. Possiamo fare, se non ricordo male, facendo così ci viene fuori la fionda esatto. Raga, siamo. No raga è salito! È salito a bordo! È salito a bordo! Salgono a bordo! È facile! giù? Boh! E che cavolo? Fammi recuperare la vita, giù! Rapido! Riuscirà il nostro eroe a sopravvivere? questa dura, lunga nottata lo scoprirò con il nostro episodio vi saluto per questa episodio di tutto